che so, per quelli che so, evasori totali, ma non è esempio giusto. Facciamo di fare lavoro e poi vediamo che cosa succede qui. Resto, resto di dubbante no, no, stress. stressi no, non certo. sì. perché, perché comunque c'è in questa società che sta entrando ci sono contenziosi a, a non finire e credo che c'è poco da discutere e poco di approfondire cioè le cose che basta a, a leggerle voglio si fa le salle di coscienza e anche di Consiglio Comunale che questa roba si può evocare cioè. Beh, io, per... eh, questo è il punto metto prego presidente metto la votazione a parlare ha fatto l'intervento intervento sulla mozione l'ha presentato anche un altro foglio sulla mozione sì, ma è che questa è una mozione eh. ma c'è la discussione sulla mozione ma io volevo la la la la la la la la quello adesso che ha detto la ah, beh. Ah, beh. sembra che vogliamo soprassedere a questa mozione di, di a questa mozione a questa delibera di sospensione per poi lasciare tutto come, come in questo caso forse quello che dice il dirigente è giusto e lo condivido cioè che entro il 31-12 se non vengono fatte le notifiche no, eh, quanto 500.000 euro circa, circa 500.000 euro no? se non vengono fatte queste notifiche noi perdiamo la somma per prescrizione, avvenuta prescrizione. Quindi questo io lo condivido, questo, questo passaggio che la concezione adesso per 20 giorni è pericolosa. Però dobbiamo, dobbiamo obbligarci, non a parole consigliere giornali, dobbiamo obbligarci adesso con un atto scritto di dare l'indirizzo al dirigente politico che vogliamo fare l'accertamento la, della discussione in aula, dandoci un tempo, dando un tempo, perché così scavaliglia dal primo dicembre dal, dal, da, da una data da stabilire, però l'importante è che diamo questo perché se, perché se no è sui. Allora, penso che i consiglieri sai che non ti via, hanno dato un indirizzo che è verbale ma è sempre. Cioè l'indirizzo? Allora, centavo... allora non ho capito allora, non ho un pensiero. Allora è un pensiero. Che se lo dà un consigliere, non penso che può cambiare adesso. Va bene la volontà di in maniera legale trasparente, quello che cerchiamo noi, no? no? Se è possibile riportare in house questo servizio di del comune. Dove è possibile? Non è detto che è possibile, dove è possibile? Allora, questa è la volontà, penso un po' tutta la nostra poi se vogliamo fare le dichiarazioni di voto ma noi facciamo le dichiarazioni di voto a votare il Consiglio Comunale e no facciamo le cose con le dichiarazioni di voto allora adesso allora ne abbiamo una cosa io si metto a votazione che è, sono, sono esclusivamente per la sospensione di 30 giorni del servizio è eh, legato a questo che c'è? perché se no eh, perché è legato a questo perché è, se no è legato a questo che è la sospensione di 30 giorni del servizio punto, dove c'è? un uomo favorevole da parte del dirigente così ma, io ho comunicato alla professione poi lì, adesso poi ti dica un o comunque fare un'altra cosa che fare la di loro dove hanno già espresso il mio di carte riguardo i rappresentanti dei gruppi, che hanno fatto questa volontà perciò è da parte dell'amministrazione che domani a trovare, da tutte quelle belle leggi che è scaricato, che però vediamo per fuori le origami sono buone, no? E mi dico, in maniera ricavi, ricavi, se è possibile modificare. Questa è il nostro senso. Io adesso metto, faccio andare il consigliere volante perché aveva chiesto la parola e metto a posizione il consiglio. Allora, scusate, volante, Iacuani. E Ludovici e, e, e metto a posizione. So, 10 secondi del esempio. Allora, il dirigente, se non erro, già nel, nelle sedute precedenti aveva detto: se la volontà del consiglio comunale è quello di diverso no, da, dalla società, o esattamente quello di, di fare l'accertamento della di naus, è un motivo politico accettabile. Sbaglio, presidente? Dirigente? Sì. L'ha fatto, l'ha fatto così lui la collaborazione. Non è vero, non è vero, non è vero. sta fatto così, è se una allora io non, non allora, è, adesso è, è il serpente che sì, se si mangia la vita, sono una scusante, e quindi se voglio fare la dichiarazione di voto io voto favorevole alla sospensione e di inviare tutti gli altri alla Corte dei Conti e all'autorità di vigilanza di voto. Grazie Antonio, mi viene volante nella facoltà. a me quello che preoccupa di tutti perché gente il fatto che il giornale dice io non ho capito io le dico che io sono doccio e le cose le capisco perché cos'è, le preoccupa cos'è, forse, cos'è, forse cioè la volontà chiara è di modificare, revocarla o no perché a me sembra tutta la presa in giro della presidenza mi sembra, la presa in giro allora avevamo detto la priorità ha una domanda precisa sta lavorando risposta no no, no. c'è scritto la risposta mi è stato risposto no sì. come ha fatto a fare ne Ricordate? là dove ho detto ma guardate mi sa che c'è qualcosa che non un la società se sta lavorando se sta lavorando ha prodotto un servizio no guarda caso dopo per il Consiglio comunale io ho fatto questa affermazione passiamo via eh, della chiesa e locali sono aperti dove la società AIPA sta lavorando. Guarda casa adesso dice noi perdiamo perdiamo i tributi del 2007 perché non possiamo fare l'accertamento a ah, questi, l'accertamento del 2007 ma da quanto tempo è che stanno lavorando in questo. Perché hanno denunciato la verità? Perché non avete detto che l'AIPA è da aprile che sta lavorando? È diversa la cosa allora noi ci troviamo già di fronte a tante situazioni di falsità allucinanti al quello che avevamo indicato in passato allora se l'AIPA oggi non porta non viene non rimane con il cambio che a dicembre e tutti gli accertamenti fino al 2000 del 2007 vanno in prestinzione ma allora se questi signori da ieri con questo brevissimo tempo basta sto piccolo con questo brevissimo tempo no, se <ride> il sabotaggio, il sabotaggio. Quindi se, se oggi vi si, si risponde che la società non sta lavorando, però in questo brevissimo tempo hanno fatto tanto accertamento, 20 giorni per, per recuperare 500 mila euro, ma perché non l'abbiamo fatto con i nostri dipendenti? bastavano due persone, avremmo fatto la stessa cosa, avremmo risparmiato per 18-20% che abbiamo nell'acqua se volevamo fare questo servizio gli uffici, questo accertamento agli evasori totali avevano già tre anni di tempo per poterlo fare perché non l'hanno fatto? Non può, essere, non può ricadere sempre colpo sul Consiglio Comunale che dà l'indirizzo chiaro e non viene mai rispettato caro Presidente e caro Sindaco non viene mai rispettato dal sindaco attuale e dal sindaco passato. Non viene rispettato, perché l'indirizzo era di dire facciamo in questa maniera, uffici comunali, non siamo d'accordo, d'accordo al diciamo, 19%, mettiamo la loro agente nel posto, facciamo la gara corretta, valutiamo attentamente queste cose, ma era già da allora l'idea di fare in per comunale il servizio direttamente con i nostri dipendenti. Tutto questo allora, se permettete, se preoccupa, sta, sta, sta, sta mozione, questa cosa, mi preoccupa perché questa qui non ha nessun effetto, io, questa per me, pure se non sia la stessa cosa, ma questa non ha nessun effetto, non vale niente questa, vale se noi come cittadini comunali siamo d'accordo a dire veramente sì, vogliamo una deroga dell'AIVA, di, di, di, diciamo veramente al ad dirigente adesso, adesso, dire, bene, domani mattina, fa un mese, per giorni, proponiamo questo. Allora ha un senso, ma dire se c'è una possibilità, se c'è sta il giro se c'è il doppio doppio, non lo so, cos'è in Europa? Mi preoccupa sto secolo, caro Cintaro, e caro presidente e, e, e, siamo del Consiglio. Allora, mi preoccupa e voi a questo punto, signore, darsi una risposta a dubbio, al sito del capo dell'amministrazione, dire, bene signori, siamo tutti d'accordo che questa mozione non è una nessuna efficacia, avrà efficacia che il Consiglio comunale, un indirizzo chiaro, preciso, deciso al dirigente di dire di trovare entro brevissimo tempo la soluzione parere di questa azione, di questa società. Questo è quanto io penso, quindi oggi stiamo qui a votare questa mozione e tutto. è un Grazie allora soltanto per chiarezza e per dichiarazione di voto. allora io credo che in questo momento per chiarezza con la banca anche con Mauro che in questo momento votare la sospensione di questa eh, votando questa delibera che è sospensione della società significa andare a costruire un lavoro che è stato già fatto e quindi andiamo a perdere gli introiti del 2007 no. allora io dico questo vogliamo io sono d'accordo sulla, sulla ripeto sulla la penetrazione della, della società che praticamente l'anima però è chiaro, una cosa, è chiaro una cosa bisogna trovare le giuste motivazioni per fare questo io sono d'accordo eh, e quindi credo che questa... Eh, questa mozione vada comunque ritirata, ritirata e vada trovato un punto di convergenza per tutti per poter discutere poi in seguito la regola della, della società che adesso è in La cosa che un po' di ha dirigente è il fatto che lei, che lei appunta sulla. sulla sulla delibera di Revoca dove dice nasce da un'esigenza di tipo prettamente politico questa cosa non, non credo che sia giusta nasce da un'esigenza acutera dei cittadini di Arda del territorio da questo nasce questa nostra perplessità, non dal fatto che vogliamo politicamente abbassare una certa situazione. Credo che non, sia, non, abbia, non abbia proprio senso scrivere una cosa del genere. Lei chiaramente è favorevole, giustamente perché c'è un, un contratto in essere, e quindi credo che sia giusto che lei dica a dire a valere favorevole sul contratto che c'è in essere, ma sulla situazione politica della questione. Grazie. grazie la volevo c aggiungere eh, p sì per di faccio il nome della PTL in quanto faccio sono ritorno gruppo della PTL, quindi come PTL come PDR il PDL siamo per, le, per non votare, cioè per ritirare la... grazie... Ah, non eh, buon eh, buon allora, ma infatti questa cartella sarà prossima, oggi vanno a vostra casa, oggi sono tanti da fuori, questa è l'aria. ...gettate le macchine davanti alla chiesa, le scusate, la macchina davanti al cancello del presso, o del eh, è dell'assessore, è andato in là. Presidente, solo per... il consigliere di avanti, questo è quello, voce, voce, voce, volevo sì, venire, rispetto all'ultima affermazione del consigliere di il mio parere è in quel senso perché voglio, volevo eh, suggerire insomma a mio parere dominazioni tecniche per procedere a questa perfezione ma che dipende solo da una volontà politica perché questa è la realtà quindi non, non è una questione di eh, come dire, mh, una la una, una mia cortesia eh, dei confronti dell'aspetto politico della vicenda però non ci sono motivazioni tecniche eh, allora, sì. è una volontà che è data dal Consiglio comunale dai consiglieri comunali ma potrebbe essere a il parere è, è limitato a quello e eh sì, assolutamente il parere dice scusatemi il parere un... non fa favorivo la richiesta di sospensione non trovo origine in motivazione di ordine sì. tecnico ma nasce da no, un'esigenza politica, direttamente politica non è esigenza politica, no, è esigenza tutela dei cittadini ma è una richiesta politica non è tecnica La, il comune, è soccorso è un danno, organo tecnico e da un organo politico non è un organo tecnico che chiede questa cosa, e danno, è un organo politico dunque è un'esigenza politica sì. grazie al presidente Mastone non c'è stata la che si è capito è che eh, una parte della maggioranza consigliale viaggia in un po' perché l'aggiunta con il sindaco e l'amministrazione comunale viaggia un altro perché, perché? perché non c'è la volontà politica in toto di revocare eh, la passione, la passione, la non c'è una volontà nell'amministrazione comunale di revocare l'AIPA, è chiaro, perché si era la giunta, facciamo una bella aggiunta e dato mandato, Costituzione, mandato al dirigente eh, Cosmo di trovare i supposti dove si andava a revocare l'AIPA. Solo il Consiglio la società, gara c'è un del Consiglio comunale, cioè il Consiglio di difesa è organizzato, è stato dato dal Consiglio, cioè solo il Consiglio comunale, l'organo tipo che può, che può è così, per cambiare il diritto, eh, no? eh sì, perché solo quel per fatto del Consiglio comunale sono solo il Consiglio di difesa, yeah. giunte comunali, per, per altre è hanno cose, non quella non so chiedere è un eh, no. eh, la volontà, si, sì, no, no, no, no. quindi c'è questa volontà qua noi abbiamo chiesto la, eh, la sospensione della società dell'aria a settembre non possiamo arrivare a Ticea perché chiede la sospettiva di un'altra ma vale, noi come già diceva la società, lavoreremo noi adesso, abbiamo preso l'appalto, abbiamo preso tutto tomato, quindi lavoreremo noi affinché troveremo tutti i presupposti, perché già abbiamo potuto verificare determinate questioni importanti abbastanza grandi, dove chiederemo, porteremo in questo consiglio comunale, ci impegneremo, a portare la revoca. Della, della società questo è la mia il cambio di indirizzo dell'amministrazione e adesso porteremo la regola perché sono già gli strumenti dove poi bisogna fare le regole come si ha fatto con tutti i schiagli e fare la lista dove indirizzare se documenti affinché si realeva non si a allora, in questo momento mi associo al direttore del consigliere di Quintana e chiediamo di dire il punto. la votazione è il punto. Cioè, la votazione è tutto no, la votazione è tutto no, la votazione è tutto la votazione è tutto la votazione è tutto la prese per bloccare la revoca a nessuno questa è tutta la presa per Bravo. Ma non revoca nessuno. No, ma è sbagliato. Non mettiamo la votazione La revoca maggioranza, ma chi la parola? Si chi la fa? Ci stanno prendendo per il futuro. Allora, mettiamo la votazione del punto. La con il tanto per eh, eh, eh, appare, appare, appare la per l'interpolazione appunto la madre la madre poi anche, intanto, anche io, io. gli altri hanno subito la parola per gli altri ma credo che io sia esperto per questo deve Allora io credo che un punto importante come questo deve intervenire tutti poi i due tre io condivido tutto l'intervento del Di che è stato Preciso e credo che sia veramente l'intendimento di questa maggioranza esce fuori dalle parole d'unità. Detto questo, non è che voi revocate una mozione, io ho firmato, ah, no, no, no, no, no tanti, insieme lo spiego io. Io ho firmato una mozione, io ho firmato una mozione e poi prima di, di revocare la mia firma ne discutiamo. Allora, io ho fatto una capotazione, no, non è che la votazione dobbiamo trovare un'unità di no bocci la mozione ah, bravo. e allora ti assumi una responsabilità che è diversa da quella che, che, che si sta discutendo in questa società. allora, io non condivido nulla c'è stata, stata una gara a palco un anno nel 2009 a tre giorni dall'insediamento della, della nuova amministrazione c'è stato l'affidamento un di una gara adesso è corretto, scorretto lei, lei eh, Marcucci viene da quella, da quella lista denominata Ufemi che ha causato questo quindi adesso gli rende, gli rende, onore, gli rende onore che si assume una responsabilità cioè e dice portiamo in Ausli non, non è vero perché, perché? perché Carlo Ufemi dice no, non vogliamo l'Auto No Carlo Ufemi ne ha detto tante, la verità dice no questa, in questa fase ha detto Logan, la sua Allora, se fosse vero questo, si, e io non ho motivo di credere il contrario perché la dichiarato: se fosse vero questo, tre giorni prima dell'insediamento della nuova amministrazione, la fidata è ubbe. Quindi quello sa contro quello che è successo poi dopo. Adesso, non è un problema nostro, io dico che secondo me questo non andava dato, questo incarico, non andava affidato e l'abbiamo scritto sulla mozione. Attenzione che quando si presentano le mozioni qualcuno si pensa che se va, le dicono, se prende e se fa. C'è qualcuno che ci lavora sulle mozioni e il rispetto delle persone che lavorano su queste emozioni non può essere preso così in cantilena si affronta e si trova una soluzione alternativa che può essere quella della revoca tutti ci prendiamo l'impegno della revoca ma deve essere un impegno preciso non come siamo abituati come alcuni consiglieri sono abituati l'impegno è quello che oggi dobbiamo non so se si può fare un'integrazione alla mozione e lo facciamo e non so se si può fare un'integrazione e lo facciamo ma l'impegno deve essere questo perché altrimenti io non la ritiro la mozione, io sono per la sospensione, venisse con la ditta, fino ad oggi quali sono, sono stati gli accertamenti. Grazie. Qui c'è una carenza, non ho finito, c'è una carenza da parte dell'amministrazione perché noi il 30 settembre abbiamo dato un indirizzo del Consiglio Comunale, non è vero quello che dice. Abbiamo dato l'indirizzo e se è vero che il Consiglio Comunale è sovrano, noi il 30 settembre abbiamo dato l'indirizzo. Il primo atto che dovete fare il primo ottobre alle 7 e mezza, dovete comunicare alla ditta che l'indirizzo del Consiglio Comunale era in un altro verso. E invece alle 8 la ditta ha protocollato un atto che comunicava al sindaco l'apertura dell'ufficio. Questo non è corretto nei confronti di, una, di un Consiglio Comunale e dei Consiglieri Comunali che lavorano su una mozione non siamo nel, nel, nel, nella discussione questa discussione del punto quindi mi dispiace il controllo lavorato anche perché stiamo discutendo di qualche cosa che uscendo fuori un signore mi dispiace forse è presente e mi ha ripreso mi ha detto dice ma lei perché non ha fatto un passaggio sul limo dico guardi forse lei non era presente io l'ho fatto e ci ha fatto riflettere, c'era anche il dirigente Coguzza, ci ha fatto riflettere una cosa importantissima, ha detto dice io devo spendere 2.500 euro e rientro di quei 2.500 euro non spendendoli e questo crea ulteriore povertà e allora se noi pensiamo di andare, lo ripeto adesso, e se noi pensiamo di andare verso la punizione dei cittadini perché dobbiamo fare cassetto, non è così. L'ho detto prima, lo ripeto adesso, li stiamo massacrando di cittadini. Poi dopo il sindaco ci spiegherà Monti, questo e quell'altro. Non è più il tempo. Ben venga la proposta di parte della maggioranza di fare in house subito. Vi sfido adesso subito contro, voglio vedere qual è il magistrato che ci invia un avviso di garanzia a favore dei cittadini. Ci avremo tutti i cittadini a favore. Subito, senza atti, le moviamo. Ma no che ci giochiamo appresso il 31 dicembre con i giochi, il primo gennaio torniamo qui, ci avete avuto il tempo, da agosto che discutiamo di questo non ci dovete portare oggi il 30 novembre in un consiglio comunale che si doveva discutere di altro e non di questo, ci avete portato il 30 novembre a discutere di una cosa che noi ne siamo a conoscenza perché abbiamo studiato la materia, e abbiamo dovuto eh, produrre atti, contro atti, ma non abbiamo avuto la possibilità di affrontarlo in Commissione e io credo che questa sia un'assunzione di responsabilità negativa nei confronti della città che non ci è permessa, io non me la voglio assumere questa responsabilità, anche perché io sono contrario a una situazione del genere e sì. devo dire, eh, voglio fare i complimenti apertamente a Fatti noi non ci siamo mai amati però su questa posizione è l'unico che tiene la bara dritta fino in fondo e su questo verso dobbiamo andare perché non è più possibile avete provato a guardare quanto mi va di agio a questa società e io non credo che l'agio venga piova dal cielo io non discuto sulla società ma discuto quanti sacrifici debbano fare i cittadini per potersi mettere a rigore sulla nostra, sulla nostra... E io già ho detto stamattina, il popolo di Ardia è una stragrande maggioranza è quello che conosciamo noi, ma quello che non riesce a mettersi in regola è perché ci sono delle forti lacune nell'amministrazione, ma il popolo di Ardia è stragrande maggioranza corretto nei, nei confronti delle istituzioni. E quindi, sono convinto che se noi gli diamo la possibilità in house, in casa, adesso proprio c'è questa abitudine di parlare, gestire in casa la riscossione dei tributi, oggi tutti i comuni d'Italia arrivano a un contatto diretto con il cittadino, cosa che noi non siamo più abituati, con il cittadino ci devi parlare, se no stiamo formando un'altra equità, il cittadino deve venire lì e provare anche a mettersi a condizione, purché paghi. Ma non c'ha più la possibilità di pagare se noi gli stiamo dietro con il coltello, questi preferiscono non pagare perché non possono perdere casa. E dobbiamo arrivare a questo. E io da consigliere comunale, qualcuno ha ripreso, non sono amministratore, io mi sento amministratore perché sono delegato, poi dopo non sto nei banchi della maggioranza, ma io da consigliere comunale, io questo fratello non voglio lasciarlo alla mia città, ai miei cittadini, ai vostri cittadini, ai vostri elettori dobbiamo avere il coraggio di affrontare le questioni. ed è assurdo che si venga qua dentro e dice poi la Corte dei Conti dopo ci segue, attenzione, la ditta, se li fa questo succede sempre non vi candidate se non avete, se non avete gli attività e allora io ripeto, non credo che poi noi saremo in grado di ritornare in quest'aula e affrontare la revoca perché mi sa tanto di giochetto c'ha ragione chi ha intervenuto prima di me affrontiamolo oggi prendiamo impegno serio con la città revochiamo questa, questo fardello che io non mi assumo la responsabilità presidente su questo perché moralmente io mi sento pur averla, avendola combattuta dal primo istante ma da, da amministratori, da consiglieri comunali siamo tutti responsabili perché la gente non fa differenza, maggioranza e opposizione e io devo dire, giro per la città la, la gente riconosce la battaglia che stiamo facendo verso questa società, ci riconosce, però probabilmente se non riusciamo a portare a casa l'obiettivo non, non abbiamo fatto abbastanza. L'ultimo appello che faccio ai, ai, ai colleghi della maggioranza, un pochino ci ho parlato con qualcuno di voi, mi fa piacere che anche il consigliere Marcucci oggi ha fatto la sua dichiarazione di voto contraria a questo, ma non vedo per quale motivo non si può affrontare oggi o si dicono le bugie ma se tutti avete dichiarato la contrarietà a questo affrontiamolo immediatamente grazie no. grazie presidente e buon giorno buona serata a tutti quanti io eh, vabbè, non faccio dichiarazione di voto in quanto già dal collega consigliere della PDL Mauro Iaguagni ha già indicato il voto per il nostro partito io aggiungo solamente che oggi siamo a votare questa sospensione questa delibera di sospensione e aggiungo solamente una cosa che qualche mese fa avevamo fatto una proposta che era quella di rinegoziare, di vedere se si poteva rinegoziare laggio in base al decreto salvavita, quindi in base alle nuove normative che sono entrate in vigore con questo governo e probabilmente, visto Potrebbe che la oggi... Speriamo che il salvavita sia quale. E poi chiedevamo Probabilmente se avessimo dato un indirizzo differente, cioè quello di appunto, andare a rinegoziare laggio in base al decreto salvavita. Oggi, magari, gli accertamenti che la ditta ci ha detto che potrà fare di circa 500.000 euro probabilmente l'agio sarebbe stato inferiore perché oggi, se non ho capito male, siamo tutti qua per votare contrari a, a questa delibera di sospensione perché abbiamo chiesto una cosa differente: cioè di andare a modificare l'indirizzo dato nel 2009 e di andare a fare la discussione, la discussione dei tributi in casa nostra cioè con le nostre risorse dell'ufficio dei buti noi non chiediamo la prevenzione del Banco di Gara quello che si chiede oggi e penso che siamo un po' tutti d'accordo è quello che probabilmente riusciremo anche da soli a fare l'escursione dei Budi senza dover pagare nessun agio a ditte private probabilmente probabilmente questo sarà possibile cerco di vedere un po' più in là da marzo del 2013, quando verrà chiuso il censimento, eh, verremo eh, decretati a oltre 40.000 abitanti, avremo la possibilità di andare la New Mexicania e avremo sì, la possibilità di, di assumere altro personale. Altro sì, personale. Di... Quindi sì. oggi noi non possiamo andare a sospendere questa, questa eh, ditta perché comporterebbe un danno collaterale dan dan radiale o comunque comporterebbe la possibilità di non incassare gli accertamenti del, del 2007. Però ripeto, se, se avessimo fatto un po' meno eh, prove muscolari, avessimo seguito l'indirizzo di rinegoziare l'agio tre mesi fa, probabilmente oggi la riscossione di 500 miliardi di euro a un agio inferiore. Grazie al consigliere Diotti. Allora, per votazione, prodatori, chi è favorevole alla proposta di sospensione. Favorevole. favorevole alla sospensione. C è, c è Questa è la concessione dell'AIBA. Chi è favorevole? votatori? giusto. Il 30 giugno. Favorevoli all'approvazione all all della mozione. Eh, no, no, siamo che no, no, cosa no, No, -o -o no, Chi è favorevole all'approvazione della mozione? ragazzi eh, e agli altri che mi sono, sono stati sono state, sono state presentate e okay, agli no, roba, no, e non me la dai, voglio capire Vabbè, come. agli chi ecco, è favorevole alla mozione quella originaria no, no, il dispositivo legge la legge è stato di è pazzesco eh, cosa no, è l'oggetto è l'oggetto è no è l'oggetto no sono l'oggetto ho letto tutta la delibera eh, delibera che allora mozione del consiglio comunale del 28 settembre 2012 contratto dell'assitamento dell'attività di accertamento e liquidazione dei distributi comunali provvedimenti. impedimenti oh, no delibera tutta la delibera no, no, no, no, no, sì, allora sospendere però eh. consigliere c'è la copia dell'atto c'è la propria dell'atto e io già l'ho detto. non in per sì. il tempo strettamente necessario o comunque non oltre 30 giorni eh? l'efficacia del contratto sì, che è il numero 1 chi è favorevole a questo? scuratori? ma, ma scusa ma dovevo dare un'altra tre ore è una cosa si è favorevole? Se, ma favorevole il numero? 2 favorevoli, 1, 2, 3, 4, 6, contrario? 1, 2, 3, 4 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 5, 6, 6, 6. Attenzione io la stango perché non ho capito che avete un po' di più. Allora, l'atto e portato, andiamo avanti con i lavori del Consiglio Comunale. Come non lo scusate <ride> successo? Punto, guarda, sospensione, che si vediamo, gli altri. E' la mozione che ha preparato lei. Che... allora non si deve allora punto numero 6 all'ordine del giorno ah, quella era una richiesta di sospensione, a quanto ho capito è stata presentata al Consiglio l'anno qui. Allora, la ratifica Comitato di ricezione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di portale degli entrati di arquero non funziona? non chi è? Per chi è? Per chi è? Per chi è? Per chi è? Per chi è? Per è? che si è che si è rimasto, che si è rimasto, che si è dei essendo gli iscritti fino a 360, per lo stesso tempo i soggetti che hanno riscontrato di gestione hanno conseguito, conseguito, ah, conseguito in ordine il maggior numero di referenze. Ilin Otello, Uzzesi Angela, Maggio Emanuele, Amoroso Francesco, Federico di Antonio. Per il centro dei garanziani, al comitato di gestione deve essere composto numero 7 componenti. In base all'articolo 12 del regolamento del centro dei giovanni, gli iscritti oltre i 350. Per lo stesso centro, trovi se quanti candidati al comitato di gestione hanno conseguito il, il maggior numero di preferenze. Vari Luigi, Tob Tavoli, Tavolieri, Davo Tavolieri, Domenico. Giovanni Carlo, Troca Mirella... Mirella... 4 basta... Quattro, quattro... C'è il professore Quattro, quattro. quattro. quattro, quattro. quattro. quattro, quattro. quattro quindi ogni anno, è al è al 250, si è al 250, si è è al 250, si è si Scusa non c'è no, no, no. yeah, il dirigente che non ha spostato il No, no, no, no, no, no, c'è Ja, ja, ci powiem, to ci powiem. Ciągle allora, un minuto so che verifichiamo, sempre della in aula. Allora, eh... non riesco a capire bene la lettera proposta all'articolo di, сказала, di, Ana. di, Ana, di, Ana, nostra... di Sto avendo possibilità di aggiungere via telefonica per chiedere i regalimenti e eh, ritiro il punto eh, numero 6 riguardante la ratifica comunale in questione. Perciò viene ritirato il punto numero 6 passiamo al punto numero 7 c'è nessuno passiamo al punto numero 7 di consiglieri in aula consiglieri consiglieri siete ne di prendere proprio vostro. il Allora passiamo al punto numero sette dell'oggi del gruppo le missioni volontarie e di organi di del centro anziano la accordo e deroga all'articolo 13 del del, del regolamento del centro anziani i provvedimenti allora Allora, ecco, la, lettura, la lettura della delibera. Allora, Premesso che con nota del 19 settembre 2012, il protocollo numero 4991, gli organi direttivi composti dal Presidente e dal Vicepresidente, dai membri del Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziano di Nuova Florida, hanno fatto pervenire. Grazie il Comune di Aria, le posizioni volontarie contestualmente hanno consegnato le chiavi del centro. Il regolamento dei centri sociali anziani, e è approvato con il libro del quartiere comunale numero 11 del 19 marzo 2012, nel caso in cui gli organi di autisti non siano in grado di garantire il regolare svolgimento dei centri sociali anziani, stabilisce l'articolo 13, Tonma che quando il comitato di gestione non sia in grado di funzionare regolarmente e commetta a gradi di relazione di senso del regolamento, oppure quando, 50% più uno degli iscritti al centro con una parte di riduzione con una petizione che richieda lo cedimento. Il Consiglio Comunale, gestito il parere del, co del Collegio di Garanzia, con la posta rispondere non risponde, Il Consiglio Comunale Competente nomina un commissario del centro dei propri dipendenti di ruolo che prevede l'ordinaria amministrazione del centro aziendale e è il strigo delle questioni più urgenti. Il commissario provvede a fissare il termine per lo svolgimento delle decisioni, cioè per non oltre tre mesi dallo svolgimento del comitato di gestione. Per la remissione volontaria del mandato da parte degli organi di gestione del centro sociale anziani in Nuova Florida, così come finesse, si riconfigura di cui il comitato di gestione non, non è in grado di funzionare regolarmente. Il Consiglio Comunale dovrà provvedere alla conseguenza presa d'atto. al fine di mantenere l'attività del 100 anziani di avere al naturale coinvolgimento dell'attività che già cioè che finanziare dovrà iniziare pross eh, prossimamente, si è reso necessario nominare un commissario da individuare da dipendenti di ruolo per tutto l'articolo 8. con determinazione determinazioni di legge numero 1924, settembre del 2012 che è stato nominato il commissario della presenza della Vincenzo Diana, funzionario di leggermente dell'Ufficio per il cui è stata assegnata la gestione dei centri anziani di Finanzea. Lo stesso commissario nelle sue funzioni di notare la soluzione di quelle degli organi centro, avrà un'idea di gestione ordinaria del centro e nomina dei collaboratori secondo disponibilità di abituali per le di Artia e per gli istituti del centro e non. Atteso che tra i componenti del commissario, così nominato è previsto quello di il eh, tra i compiti, scusate, il commissario. Così come eh, nominato è previsto quello di portare il centro a dotarsi di nuovo il collegio di gestione e per questo dovrà essere fissata una nuova data per lo svolgimento delle operazioni di elezione dei nuovi altri obiettivi. In base alla disposizione della lettera di via, l'articolo 16 del il regolamento e in competenza del commissario. Il termine per lo svolgimento delle elezioni non potrà essere indetto entro i tre mesi dallo scioglimento del comitato di gestione, a meno di non accettare le modalità delle ultime iscrizioni che a dire dalla nota dimissionale sono avvenute in disprezzo alla disposizione del regolamento con rinnovi cumulativi in carenza di domanda individuale. Dovrà essere autorizzato. Un periodo di almeno tre mesi necessario per consentire al Commissario di procedere alla regolarizzazione delle iscrizioni, così come prescritto pre il pre regolamento dei tempi sociali. Sarà necessario, per questo stabiliamo una deroga dell'articolo 16 del 3D, limitata al solo caso eccezionale in argomento. Tale termine per la consultazione elettorale per la elezione del nuovo dimentico del centro sarà stabilito con provvedimento dal commissario, finito, così stabilito come stava dal regolamento. Occorre quindi per motivi due esposti del Consiglio Comunale riconosca la eccezionalità dell'evento e che determini una deroga eccezionale solo per il caso di specie causa delle problematiche legate alla legittimità dell'escrizione del centro. Visto il regolamento comunale sull'opinione pubblica del commissario straordinario, se facciamo si integrazione, visto del di, di, di contrasto, lo Stato comunale, il titolo del terzo enti locali, il parere favorevole di riflessione proposta. ATN, la collegia del territorio generale, dell'area economica e finanziaria, del rapporto di parere della comunità generale, il compo del territorio generale del territorio generale. Eh? Non ho capito. Non ho capito. Non ho capito. Ma non ho capito perché Ha messo già una Fare... Fare... Fare... Fare... 3. il dare atto dello svedimento di un'organizzazione del centro finanziario di nuova prova per volontà di un'azione del Presidente e del Comitato di gestione del centro stesso, giusta comunicazione sul giornale del campo di organizzazione del numero 4991, a provare per motivi e di premessa una proroga per termine di tre mesi per scritto dare un'unica a per l'anziano, articolo 16 del trattato, di almeno tre mesi per la regolarizzazione delle iscrizioni e l'amministrazione del termine per lo svolgimento delle iscrizioni che sarà stabilito dal commissario così come il nominato quale si eccezionale eccezionale, allo stesso articolo 16 di decreto allora a questa delibera è stato proposto un emendamento l'ho proposto un emendamento allora, quindi sì. in virtù delle considerazioni ricordate proprio per dare opportunità a tutti di votare consigliere scusate proprio per dare l'opportunità a tutti di votare Candidale, atteso che i, i le delle istituzioni presentate nei giorni tre mesi con una delibera in oggetto protege, vorrebbero di fatto escludere una buona parte dell'Assemblea. Propongo, provochiamo, via ad un punto eccezionale, evitare la possibilità di terra dai limiti temporali posti dal regolamento e dare opportunità a tutti gli iscritti purché regolari di capitare alle varie cariche. Questo è l'emendamento presentato. Allora, l'ex assessore Batti. no, Ex assessore volanci al patrimonio eh, Stefano Ludovici e Massimiliano Giordani che mi hanno chiamato per dare un indizio dall'assessore e ha stato chiamato per la terza. Consigliere Volatto no, mi ha fatto no, questo caso. Ma credo che questo emendamento fatto abbia avuto significato, perché non è stato spiegato a nessuno, è stato fatto a Luca Dumba e non va bene. La realtà è una soltanto è una sola, che tutti coloro risulta, anche dagli altri, che sono stati fatti, Presidente, se nascosto, se, è se è dopo, tre anni, no tre parliamo Credo di aver capito che il regolamento dica altre cose, in effetti forse qui manca la parolina di almeno altri tre mesi, perché dal momento in cui viene indetta l'elezione per tre mesi per il svolgimento delle elezioni ma quando non si verifica un fatto così particolare che sono state effettuate delle iscrizioni cumulative e alcune in separ forma separata la regola dice che va fatto in forma separata con tanto il documento e tanto l'inserente e quant'altro però per dare modo, e dare modo a tutti di votare quelli che sono fitti regolari ok, per quelli che sono cumulativi, devono dare modo di far votare anche loro, allora è giusto che ci sia altri tre mesi cioè quindi 3 più 3, perché 3 mesi per far iscrivere tutti, poi se il Consiglio Comunale stabilisca due mesi o un mese per far iscrivere gli altri è un altro discorso, però comunque va stabilito che 3 mesi per fare le iscrizioni, quando a quel momento, finiti i tre mesi, tutti iscritti regolari, possono, entro i mesi successivo presentare le liste e fare poi la votazione finale. Questo è il concetto, qui che per parlare da qualche cosa questa stata Eh? io dico, allora, per regolarizzare tutto, Sindaco, c'è stata una anomalia va per voluta è normale, la lavora sbaglia, quindi i centro anziani, per provare da quindi è naturale che possono sbagliare. la diamo noi tutti i giorni, immaginiamo però dico, in questo caso, se vogliamo anticipare qualche cosa e eh, io dico perché partecipiamo a un mese, allora diamo, e io sono d'accordo su questo, l'importante è che siamo chiari, gli diamo un mese per completare le iscrizioni regolari. Un mese de cento dici, le iscrizioni regolari, dal momento in cui abbiamo le iscrizioni regolari hanno per regola delle ruote sopra, le recuore. Io credo che questa sia la che ci dovrà fare, altrimenti rischiamo che, scusate consiglieri rischiamo che tanti anziani che per errore hanno fatto l'iscrizione errata. rimangono fuori, questo non va bene. Quindi noi da questo momento lo saranno l'obbligo. No, qui è è eh, allora va specificato che noi da questo momento diamo una proroga di tre mesi, di un mese per iscrizione, di tre, una, fa bene, una, 30 giorni per iscrivere tutti quanti, fare l'iscrizione regolare, divulgare subito a tutti questa situazione di attenzione avevo un mese di tempo ancora per iscrivervi in forma regolare, ci sarà il commissario che farà le sue iscrizioni regolari, dopo di che, scaduti 30 giorni, avevo i tre mesi per fare le votazioni regolari, e qui abbiamo dicevo una cosa, su questa linea io sono favorevole, non è così, non è così. perché già basta modificare la parola che si dice. Se tu, Se tu pensi a meno mesi, devi pensare di almeno tre mesi, tre mesi, tre mesi, almeno un altro mese per iniziare a fare l'istruzione. Questo è il progetto dell'APA. Grazie. Allora, grazie consigliere Volante. Allora, lo faccio. Ma di fatto, consigliere Volante, siamo tutti d'accordo su questo. Cioè, l'intenzione dell'amministrazione è quella di far valutare tutti e di far candidare possibilmente tutti quei cittadini che hanno voglia di mettersi a disposizione per un centro anziani che gli arriva a doggio, senza facendo giochini da X o da Y, a noi non ci interessa, niente. quindi eventualmente se questo emendamento che a noi sembrava potesse essere sufficiente per permettere a tutti di partecipare, però io durante anche detto la riunione che abbiamo fatto quella sera qui al centro anziani, c'era pure del consigliere attuale, anzi a proposito del problema è stato risolto, quindi ho mantenuto la prova col solido, va bene, come al solito, come al solito, ma qua appare, qua appare, qua appare, sì, eh, non eh, no? è tutto di anno, non c'è, in punto io, c'è altro posto. Quindi pensavamo che questo emendamento fosse un emendamento che permettesse a tutti quanti di poter rientrare all'interno di questa votazione eventualmente presentata. La mia preoccupazione però è un'altra, io vorrei cercare, se è possibile, di trovare una soluzione più breve, magari facendo una modifica temporanea solo per questa eccezionalità, cioè per, per arrivare alla gestione del centro, non da qui al giugno prossimo, ma da qui a un mese e mezzo, due mesi, vediamo come si può fare, cioè magari vediamo se qualcuno ha ulteriori idee, però dobbiamo ovviamente andare in. Eh, modifica temporanea del, del regolamento quindi solo ed eccezionalmente per questa occasione visto che eh, non si verifica tutti i giorni che il direttivo di un centro anziani si rimette è un'eccezione questa Ci, si è generata intorno a tutto questo una grossa confusione invece che avere un punto di aggregazione è diventato un punto di disgregazione cerchiamo noi tutti insieme no, di riportare una sana armonia permettendo in maniera democratica e trasparente una gestione sana del centro centralizzata questo è l'obiettivo credo dell'amministrazione quindi chiunque dei consiglieri voglia dare un supporto a questa proposta eh, siamo lieti di modificare integrarla, aggiornarla e Grazie. Scusa Tonino, Tonino scusa. Eh, caro Ministro, allora, la velocemente, ma sarò brevissimo. Io, quella mozione... Eh, perfetto, condivido, ma non condivido la mozione. Ok, perché la mozione nuova. Eh, vediamo una, sì, una mozione da. nuova di tu tu la modifica questa delibera è una modifica temporanea al presidente so, la mozione esattamente politica non è una mozione di successo eh. non è diventata eh. diventata no diventata diventata diventata diventata diventata diventata diventata il diventata e diventata diventata diventata allora, Il problema è che eh, eh, eh, eh, anziani eh, sì. che vanno tutelare, eh, presidente. Non possiamo che è dire Allora, ha ragione. La nostra non Considerate una facoltà poi c'è gli avanti la di tutto il mondo. Non ho mai credo che la soluzione sia anche questa. Diciamo, non la soluzione. Presidente, io... Allora, Presidente. 10 minuti. Allora, ascolta, è tanto. L'altro è tanto. L'altro è tanto. è tanto. L'altro è tanto. L'altro è tanto. è intime con il è tanto. L'altro altre tanto. E è tanto. L'altro è tanto. non allora, secondo me non è giusto Presidente cambiare le regole no? in corso di votazione. Perché c'è un regolamento, il Presidente e il Consiglio direttivo è stato eletto sul regolamento diciamo, eh, attuale, no? Quindi adesso che succede? Ci sono state le divisioni o la dice bene con i gatti, i giochetti politici con la promessa di alcuni, di alcuni politici no? che venivano a vedere è erano grattini che agevolavano nel, nel, nel, nell'elezione del nuovo Presidente. Il momento deve rimanere invariato, noi non è che non siamo comunale, possiamo prenderci il compito di modificare il regolamento, dare proroghe o, o, o comunque influire sulla giusta e corretta elezione del Presidente noi prima facciamo eh, adottiamo il regolamento vigente, viene eletto il presidente con il consiglio e dopo facciamo una leggera di modifica se noi teniamo, eh, se riteniamo, riteniamo che questo regolamento è incompleto o inadatto oppure no, adesso, adesso è, sa di di eh, prego prego è solo sì, è perché per noi per dobbiamo dare messi proprio? No, perché siamo una problematica, l'iscrizione sì, mi faccio un esempio, Questo ne parlo del progetto. Il Presidente uscendo, no? E se serato o no, da quello che ci dice l'ufficio e la forma in cui hanno presentato le tessere, che non vada nessuno. C'è un regolamento? e il regolamento che dice. No, dice no. Dice no, e non è tesserato. Buona parte, buona parte, buona parte. E lo andiamo modificato modificare. lo so, sono problemi di chi ha fatto eh. il, oh, il, che... le regolazioni, ma soprattutto del comune che non ha controllato, si, no? Non cambiamo nessun soggetto tesserato. Zero tesserato. Eh. No, no, no, no. no, no, no, no. Una parte. Mettetevi d'accordo perché adesso abbiamo anche il problema non è colpa del presidente o di chi dirigeva questo centro azienda la colpa è del comune ma lo vede lo ho detto sono i due voi sono i due voi sono i ma certo sono loro che devono controllare E' quello che dico io è quello che dico io è quello che dico io non esiste adesso in fase di votazione che hanno dato le dimissioni che per le iscrizioni così lei che ha mille preferenze, 800 preferenze fa segnare i 300 anziani eccetera per... no? ma è normale no? non si può fa non se fa, il per fare, chi è iscritto dal regolamento deve partecipare, chi è scritto dal regolamento, non è che non è che io volentieri... Faccio l'esempio, Faccio l'esempio, non è Faccio un esempio, è che io volentieri... La... anziani io li faccio iscrivere, scrivere subito, contribuiscono alle elezioni del eh, presidente inizia. Che cambia, che cambia, se tu da parte la intenzione di mettere un po' rappresentante per centrazia, siamo i modi di questo, di preferire di qui, un'altra Sì, ma non le scuse di votazione, si dice che erano iscritti. Adesso, una volta che hanno le elezioni, la politica ancora vuole vuole interferire nelle elezioni lo dico io Presidente, è così vuole ancora inter, può interferire sul vuole ancora sulle elezioni del Presidente c'è un regolamento, ci sono delle leggi vigenti vanno rispettate il comune è stato anche in i dirigenti, i funzionari a non far rispettare questo regolamento adesso noi vogliamo modificare tre mesi, sei mesi